Grazie Presidente. è quantomeno paradossale, neanche di fronte a una richiesta molto chiara da parte della maggioranza di ritirare l'atto in attesa appunto di questo accesso agli atti, che chiarifichi i margini per poter intervenire dal punto di vista amministrativo, perché ricordiamo che quest'Aula si esprime con atti amministrativi. Ora l'impegno, la parte più consistente dell'impegno prescrive impegna la Giunta a intervenire per eh, avviare un tavolo di intermediazione con lo scopo in qualche maniera di far fare un passo indietro all'interlocutore un'attività che è già in piedi come è stato comunicato Consiglio, anche... Consigliere, dovrebbe in... dichiarare rapidamente il suo voto perché il gruppo comunque è già intervenuto in dichiarazione di voto Non credo che fosse Presidente una dichiarazione di voto era una richiesta di ritiro dell'atto adesso stiamo facendo una dichiarazione di voto Vabbè. che è una cosa differente allora, due minuti per cui, come stavo ricordando, quest'Aula non si può esprimere tramite un atto amministrativo che vada a cancellare comunque un diritto acquisito addirittura con un permesso a costruire. È quantomeno paradossale anche perché la richiesta proviene da una forza politica che è pienamente responsabile di quello che sta accadendo all'interno di l'IVA legata a questo intervento di demolizione e ricostruzione a via di Cino. è responsabile perché tutti ricorderete l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, da cui è partita la norma, ripeto, dell'ex presidente Silvio Berlusconi, per cui, per cui io capisco che dà fastidio quando viene raccontata la verità, dà fastidio Colleghi. e si cerca di fare caciara. Colleghi, però lasciamo... così come anche nell'intervento precedente avete votato 11 voti a favore una norma che vi ho detto che è lasci sbagliata. Lasci concludere l'intervento al Consiglio. Un attimo solo, consigliere. Sbagliata, portate atti in aula sbagliati e poi dite che siete gli unici che portate gli atti quando non è vero. Siete totalmente incapaci, lo dimostra per l'ennesima volta quest'altro atto. Quindi questa maggioranza si, esprima, si esprime negativamente, Consigliera, negativamente ho sentito... rispetto... Un attimo solo, consigliere Calabrese. Allora, consigliere Sturni, la invito a prendere posto. Consigliera, ho sentito utilizzare questo termine, che ovviamente immagino sia rivolto in senso politico, più volte da ambo le parti in quest'Aula. Detto ciò, il consigliere Calabrese ora completerà il suo intervento in dichiarazione di voto, sì, per i motivi appunto che ho esposto, questa maggioranza voterà no. Grazie.